Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che serve anche per fare dei cloni con targhe eh, diciamo uniche allora in primis dovete avere questo requisito dovete collegare poter collegare il vostro pad con connessione usb cioè cablata ragazzi in maniera tale che quando ci servirà eh, noi spegneremo il joystick allora i joystick che si collegano con questa connessione sono solo i CUH-ZCT2 Questo è il tipo di joystick, chi non ha questo joystick non può fare questo glitch Allora, per fare questo glitch, a parte il primo requisito, andiamo in una sessione solo in viti Così non c'è cazzo nessuno, ragazzi E chiamiamo il nostro centro operativo L'altro requisito, ragazzi, è l'auto potete avere un'auto anche con targa non personalizzata in questo glitch non ha importanza se la targa è personalizzata o no perché tanto tutti i cloni che noi faremo avranno una targa pulita ragazzi quindi vedete questa targa che ho io eh, questa è targata milk ma non avrà importanza perché quando io andrò a duplicare l'auto la targa dell'auto cambierà ragazzi quindi a questo punto una volta che siamo nel centro operativo che cosa dobbiamo fare dobbiamo salire sull'auto e ovviamente premere l2 e con la mano destra tirare via il cavo del joypad in maniera tale da ottenere questo bug una volta eh, che avrete trovato il giusto tempo l'auto oh, riuscirete a duplicarla ragazzi e avrete duplicato l'auto ovviamente il gioco è fatto ragazzi l'unica cosa che dovete fare è andare in garage e prendere una lgrh 8 e dirigervi al centro operativo io in questo caso la lgrh 8 non ce l'ho nel garage più vicino quindi la vado a chiamare con il meccanico e me la faccio portare quindi aspettiamo un attimino che arrivi il coglione del meccanico a portarci la macchina quanto era bello il meccanico una volta che lo potevi ammazzare ragazzi invece adesso non c'è più io ammazzavo sempre il meccanico perché mi me lasciava sempre la macchina in culo al mondo quindi di conseguenza l'hanno tolto piava troppi scherzi no non è vero l'hanno tolto per un glitch perché c'era un glitch e la rock sarà pensato bene di togliere il meccanico quindi niente ragazzi la nostra auto è arrivata come per magia se trasportato dal mio garage a qui non si so sa come però va bene e quando avete la vostra auto entrate nel centro operativo una volta dentro il centro operativo dovete sostituire l'auto che lui vi dirà automaticamente quindi sostituite e state qui quando siete nel centro operativo, ragazzi, un altro passo che dovete fare è comprare una lgrh 8 e sostituirla con l'auto che è dentro al centro operativo. In questo modo noi andremo a pulire le tante. Quindi andiamo a comprare questa LG. Andiamo in centro operativo e sostituiamo, ragazzi, come vedete, qui nel centro operativo mi dice che c'è una lgrh 8 noi sostituiamo questa LG la LG che c'era scompare saliamo sulla Sultan ragazzi usciamo dal centro operativo e rientriamo e lì dovremmo solamente attendere che arrivi la consegna dell'auto una volta dentro il centro operativo e quando noi rientreremo come stiamo andando a vedere nel centro operativo la nostra Sultan sparirà ma quando ci arriverà il messaggio di consegna dell'auto l'auto riapparirà la nostra sultan riapparirà e avremo una targa completamente nuova cambiata e diversa da quella eh, dell'auto che abbiamo usato per due spero che questo glitch eh, sia utile a qualcuno che qualcuno lo possa sfruttare detto questo ragazzi vi lascio un saluto attendete l'arrivo dell'auto così verifica la targa un saluto a tutti al prossimo video